a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono fishing gp e oggi siamo di nuovo su fishing planet andiamo subito a giocare a questa meraviglia uh, oggi prenderemo ho, ho portato anche la canna col galleggiante perché voglio farmare un po di pesciolini piccoli che mi danno un bel po di soldi no vabbè che mi danno un po di soldi così vi porterò sempre canne e, e roba più nuova ok Grazie, siamo arrivati ai 4 iscritti Grazie di cuore Si muove Eccolo raga, si muove Oh, oh, non mi ferra Non mi ferra Non mi ferra Raga, ma si è rotto Raga, ma se che è successo, raga, raga. Non mi fa fare Non mi fa recuperare, non mi fa, non mi fa fare niente. ma ah, ecco, raga, non mi faceva fare niente. Un black tail chiner bella scardola vabbè. Vediamola subito. Il pesce più grande che abbia mai pescato. Eccolo qua. Ragazzi. Vabbè. Prendiamolo. Adesso prenderemo, proveremo un po' spinning fra poco. Però per ora siamo solo a prendere pesciolini. Com'è bello sto gioco ragazzi mi rilassa troppo. Se volete, se volete uh, player Batter battlegrounds mobile, scrivetemelo sotto nei commenti. Allora. Eccolo, eh, eccolo qua. Piccolino, piccolino. Un no, questo è un golden. Sì, è un golden. Golden Sheena. Keep. Ragazzi, allora, adesso... Oh, uh, mi ha dato anche una missione. Mutuo del river. Che c'entra? Ah, ho sbloccato il mutuo del river. Ok. Buono, buono. Potrò pescare un lì qualche volta, se volete. Perché, ragazzi, questo è un nuovo account. Non è il mio account principale. Se volete... Video sul mio account principale Scrivetemi Hashtag account principale Allora adesso andiamo nell'inventario No, che devo fare? Go finish. Ecco qua Lanciamo Finalmente direi Zoom Se zoomare Ragazzi adesso userò Aspettate mettiamo Ok Ok Vediamo se viene una bella cattura Già da subito No aspettate devo alzare un attimo Il, il galleggiante più sopra Perché il basso attacca dall'alto un pesce che ha bocca a galla, praticamente. Non dico in altissimo, però almeno al centro dobbiamo starci. Niente, il primo lancio. Eh ragazzi facciamo una cosa spostiamoci Andiamo a pescare là eh? Nell'altra sponda No l'ho buttato nell'erba raga Vedete che si impiglia Si è impigliata Eccolo no oh, oh. Si è liberata No ok vai si è liberata Portiamolo a galla perché adesso si sarà sicuramente una pianta attaccata penso no? Aspettate, riportiamola a galla! E dai però! Ok non c'era niente! Potevo anche non chiudere! Ok dai, lanciamolo al centro, là non ci sono piante! E non lanciato là dove si sono piante. Sono scemo. Ma noi in qua, col 4. Aspettate. No oh, raga non c'è niente dai Dai fatevi vedere Che quando gioco solo io, io vi prendo sempre Quando c'è un video da fare Non ci prendo niente Eh ma adesso dovremmo prendo un attimo provvedimenti Perché non si può fare così no Cioè adesso mi sono un po' scocciato perché So gioco lo sto facendo un po' spesso Che non prendo niente Vediamo questo dai non è tipico per il basso ma penso che ha più mobilità è un po' più, più leggero ma no, ma mica me l'ha messo ah no no ok raga E dai ma perché raga ma la visuale è Ragazzi scusate Partiamo Allora Raga ma perché l'ho combinato Ma che è rimpigliato nel ponte porco Ma che cacchio Oh Raga ma dove è impigliato? non voglio capire Ah ecco Io me la prendo cioè Andiamo, vai. Ma perché, perché mi lancia così? Se gli dico... Vabbè. Ok. Eccolo qua, eh. Bellino, bello. No, raga. Fa che non si rompa. Penso sia un basso. Da come tira, sia un basso. Penso sia un basso. Oppure un lucetto. 19. Ragazzi, sta venendo piano piano. Noi ce la facciamo easy. Ah, bello questo pesciolino. Sì, è un basso. Ok, è un basso. Mezzo chilo. Mm. Lasciamo perché mi fanno la multa. Ok. Non delle no Aspettate raga Vediamo Proviamo a fare lo stop and go qua, perché è molto utile quando, il... quando la... il filo della canna sta qua giù, è molto utile fare lo stop and go. Beh raga dai peschiamo gli ultimi pesci che fra poco devo chiudere, peschiamo gli ultimi pesci a, spin... a spinning, a galleggiante perché spinning non vengono proprio, perché vado nell'inventario, sono scemo io però eh dai peschiamo con il pane che i vermi servono dopo a me per farmare un po' quindi il pane penso che sia la scelta adatta per questo video uh si sta muovendo si sta muovendo aspettiamo che va più giù il gareggiante va, va giù Ferriamo e ce lo portiamo a casa E ce lo cuciniamo Eccolo qua Eccolo il mio piccolino Un persico sole No, questo è un green Sì, un persico sole Tipo Peschiamo gli ultimi due pesci Poi ci dobbiamo salutare perché siamo già a 12 minuti di registrazione se no, YouTube non me l'accetta. Ok. Dai. Si muove. Eccolo che si muove Eccolo Questo lo portiamo a casa Lo vendiamo No, lo cuciniamo E ce lo mangiamo Eh, hai caputo a me Sto scherzando raga dai <ride> Che sto dicendo Oh, oh, eccolo Andiamo Uh, una white cappy. Scusate che la mia gatta fa gli starnuti Non so se avete sentito Mm, dai Discreta dis Discreto questo pesce dai Cioè dai Dai discreto sembra un bus Dai dai Per me è buono questo pesce Cioè chippiamo. Ultimo pesce e poi vado raga eh. Allora ci vediamo domani No non lo so se è domani O oggi Per la live Per la mia, mia prima live del canale Mi raccomando. Condividete. Lasciate like. E, um, e iscrivetevi. Attivate anche la campanellina. Per vedere ogni notifica che il mio canale apporta. Adesso dobbiamo solo aspettare che questo pesce a bo Uh! Uh, uh, discreto. Discreto come pesce. Discreto. Discreto. Eccolo. Ma com'è lento. Mm, una bluegill. Una trovi, bluegill. Eccolo. Ok, vai. Release, perché guardate, qua Don't take this fish to avoid 100. Um, fine Or you Or you can You're lucky luck, Look, come, non so, non so come si dice. Ok. Vabbè, raga, noi ci possiamo Salutare uh, Adesso ci possiamo salutare Iscrivetevi, condividete, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!